Oggi entriamo ufficialmente nel loft Che ci accoglie così dopo un mese dal trasloco Dove praticamente abbiamo portato tutto dentro Abbiamo chiuso e abbiamo detto Ok, ciao, non andiamo in vacanza Ci siamo fra un mese E Luna, amore mio Benvenuta nella tua nuova casa <totipo> <tipo> <tipo> <tipo> Di qua Ci sei? Ci sei? Aspetta è un caos amore, peggio, peggio di sempre, peggio che mai, <ride> ci siamo amore, guarda, puoi fare le scale, puoi andare ovunque, puoi andare su, puoi girare tutto, le nostre piante... Mm, non troppo male, secchissima, eh? Guarda, guardate lei come si è rinsecchita. Adesso le eh, nutriamo, le diamo un po' di acqua e, e vediamo. Però mh, soprattutto lei me l'aspettavo molto molto peggio e invece sono sopravvissute. Adesso è solo questione di rimpicorirle un pochino. Come funziona? Um, essenzialmente noi da oggi viviamo qua in questo bordello e <ride> piano piano la arrediamo. Um, il letto arriva domani, quindi soltanto questa sera ci sarà un po' un momento di disagio. Abbiamo preso anche un frigo che sarà un frigo temporaneo in attesa poi di quello ufficiale di tutta la cucina e per quanto riguarda appunto la cucina ci arrangeremo con quello che abbiamo di eh, mini elettrodomestici eh, molto probabilmente tra oggi e domani andiamo a prendere una piastra all'IKEA e, e da, dalla Toscana siamo ci siamo portati un forno a microonde che è un po' rotto però eh, un pochino dovrebbe anche funzionare. E sarà un mese e mezzo più o meno, così, due mesi un po' precari. Però Alla fine le cose davvero essenziali sono il letto, il frigo e qualcosa per scaldare essenzialmente i bagni funzionano quindi non c'è bisogno di molto altro se non dei mobili per non vivere costantemente nel caos ma me la devo mettere via per un mese e mezzo due sarà così e io vi voglio portare in tutto questo quindi weekly vlog sia vediamo come riusciamo a trasformare un pochino questi ambienti e renderli vivibili umani <ride> per ora è eh, un, un po' biglia è un po' un caos e vi faccio vedere il piano di sopra che è peggio che comunque ora dobbiamo domani mattina dobbiamo sistemare perché ci arriva appunto il letto ecco raga a volte mi chiedo ma le cose semplici le cose facili noi perché no? Perché no? Perché no? Signori e signori ci siamo. Primo scontro ravvicinato fra l'uno e un suo simile. Ton ton ton ton ton ton ton ton Oddio, ton ton ton ton ton ton ton ton Molto commovente questa scena Molto Ragazzi le prossime settimane E si spera solo le prossime settimane E noi i prossimi mesi Saranno una comica continua Facci vedere il nostro piano cucina Scatolone roncato Però bello e robusto la. Ma proprio perché hai preso questa? Perché ha quattro Questa formina oh. Quindi questo è il nostro unico fornello Io vi chiedo scusa per questa pronuncia Ma ho un'afta che mi impedisce praticamente di muovere la lingua Allora, Sopravviverà Assolutamente, assolutamente Domani arriva il frigo Però il nostro frigo è questo Questo è il nostro frigo La cimia mi fa Metti la roba da frigo in frigo eh, Ma in che senso? Ma cioè due carichette saranno già scariate da non so quanto. Eh, ok, ok. In qualcosa sopravviveremo. Ok, intanto abbiamo trovato un po' tutto, le posate, taglieri. Dai, ce la, stiamo, ce la stiamo giocando bene, eh. secondo me. Le fette sono troppo grandi, non si può fare. Non si può fare quello che fai. <ride> non si può. Ups allora quello che mi sono inventata per questa notte senza letto è utilizzare l'air Track. questo è un materassino da ginnastica artistica di lungo 3 metri e alto 8, forse anche più alto del nostro vecchio materasso quindi secondo me non ci andrà malissimo io odio il nostro vecchio materasso e infatti è vecchio e nulla, quindi ora apparecchierei questo, e eh, che la notte ci porti fortuna. Eh, devo andare un po' a togliere un po' di roba lì perché questa parte è troppo luminosa. E io senza eh, il buio non dormo. Quindi, stanotte non dormirò già cioè per il materasso. che La nostra prima cena qui e tu c'è tutto, c'è tutto. yeah! Perfetto, pizza, tavolo serio. Dire organizzati così. così e The Umbrella Academy su Netflix. Mm, che stagione! È sempre la prima, episodio 9. Ci hanno oh fermati no. due mesi fa. La serata perfetta, ragazzi. La mia colazione me la devo foraggiare tra i sacchi della dispensa e il nostro bellissimo frigo, in quel che ne rimane qua dentro. Questo sì. Questo sì. Ho trovato le tazze, ho trovato un cucchiaio a posto. Life is good, life is good. 8 abbiamo l'amante di Luna appostato davanti alla porta, <ride> è quella ore che guarda Luna e lei laggiù, che lo guarda un po' scioccata, niente, ma soprattutto è appena, hanno suonato, arrivato il frigo! Buona giornata, grazie. Abbiamo frio! Non si può usare per attore, ma va bene. E 3, 2, 1, voilà, l'arte dell'arrangiarsi. Ho trovato questo tavolo su in mansarda. L'abbiamo portato giù e adesso ci fa da piano... Cucina, preparazione, è arrivato il frigo, cioè, raga, ma, ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Manca solo il lavello, perché il lavello eh, usiamo quello del, del bagno, però devo dire super super fiera. Abbiamo fatto piazza pulita, raccolto un po' nell'angolino, eccetera perché è arrivato il letto, adesso Jimmy è andato a prenderlo, ma ragazzi, cioè, io impazzisco, questo è esattamente lo stile di casa che io ho sempre, sempre sognato. Non sono pronta, oggi è una giornata emozionante, non sono assolutamente pronta, forse sì, adesso arriva il letto e vedrete, è perfetto. Letto arrivato, già portarlo su è stato un'impresa, adesso siamo pronti a montarlo. abbiamo spacchettato tutto e diciamo che è praticamente soltanto da assemblare ma è già praticamente premontato. Testiera, contenitore, base, materasso... ci siamo, ci siamo, sta prendendo forma. <ride> A pranzo Delivery okay. Il frigo ancora non si può toccare Quindi poche poche bowl Un toro profondamente Yes Oh yes E il letto contenitore È montato Adesso stringiamo le viti Ma guardate che bello Sono 30 centimetri di spazio sotto Per metterci di tutto di tutto E sta su da solo ovviamente Ora stringiamo le viti E passiamo all'apertura del materasso Oh via Prontissimi Buona. È arrivato il momento Vado è bel arrivato, solto vuoto Aprilo aprilo Non bucarlo eh Anna, è un'operazione un chirurgica a cuore aperto. Non ansia. Bisturi. Ah, uh! Non so se ho fatto in tempo a prenderlo. Alla, ma è sotto vuoto. Oh. Ah. Ok. Ce la fai? Mm. Piano. <ride> Sentiamo il rumore Ah vai, ok Oh madonna oh madonna sta, oh, <ride> Si sta trasformando wow, ma che figata si è già grosso E ora per 5 ore non può essere toccato Adesso per 5 ore sentirei Bello bellissimo perché è anche sfoderabile Top questo si può anche lavare da Dio. Che meraviglia. Oh, guarda. Questa sera si cucina. salatone, è tardissimo. Sono le nove e siamo distrutti. Abbiamo tanto voglia di mangiare e andare a letto. Sto cucinando perché non abbiamo il, la piastra. Quindi T ho dovuto improvvisare. Sto cucinando il pollo di luna sottovuoto. Questo è il runner e fa la cottura sottovuoto che non si dovrebbe fare così perché dovrei utilizzare un sacchetto apposta, questo non è proprio indicato e non dovrei usare una bolletta da, da bucato ma eh, questo ho quindi la, questa sera la principessa del quartiere eh, mangerà il pollo sottovuoto In assenza di un acquario problem solving <ride> Guarda allora. Beh, ti sei sistemata bene, eh? Attena di contatto, prima quella grande, poi quella media. Voilà, piatti, sei fiero di me, gatto? Sei fiero di me? Sì? Sì? Oh yes. Oh yes. Questa era una tua vecchia vaschetta, lo sai? Siamo arrivati alla conclusione di questo video e io sono felicissima di avervi portato con me in questi due giorni. Um, la camera da letto è tipo la camera da letto dei miei sogni e tra parentesi il letto è di Emma Materasso e mi hanno lasciato anche un codice sconto per voi, Fashions Emma, e vi lascio il link qua sotto. Sono felicissima di aver vloggato questi giorni e sono gasatissima per vloggare tutti i prossimi. Un po' perché questo fa un po' parte no, della mia evoluzione, cioè io ho condiviso tutta la mia vita e evoluzione da, dalla triennale, alla magistrale, Piacenza, i, i primi anni a Milano e mi piace condividere la mia vita con voi e quindi questo deve essere assolutamente vloggato e condiviso e in realtà l'ho fatto anche un po' per i messaggi che mi piace trasmettere tramite i miei video questo video mi piacerebbe far trasparire un po' l'essenziale, il fatto che ci si può davvero arrangiare con pochissimo, ci riempiamo di talmente tanti comfort che a volte ci scordiamo che in realtà basta veramente poco e una cosa su cui sto riflettendo molto è quanto il mettersi fuori dalla propria di comfort ci permette di crescere veramente, di evolverci perché togliendoci quelle comodità il nostro cervello incomincia a elaborare dei modi per sopravvivere. Questo io lo noto tantissimo quando si viaggia. Quando viaggi e ti organizzi il viaggio, è bellissimo scoprire come funziona, scoprire cosa devi fare per raggiungere quel posto, magari in un mondo molto lontano da noi, in cui non parli la lingua, e poi quando arrivi c'è la soddisfazione di essere arrivato di avercela fatta. Non so se avete mai provato questa sensazione, ma... Fare le cose invece di farsele fare, avere la pappa pronta, è esaltante. E inoltre più nello spirito di Silviembre. Diciamo che se sei mesi fa mi avessero detto che oggi mi sarei trovata qui, in queste condizioni, avrei pensato a tutto lo sbattimento, il trasloco, la fatica. No, no. Cioè, probabilmente avrei detto di no. Però... Io oggi sono qui che dico sì, assolutamente sì, è stata la scelta migliore che potessimo fare perché non stavamo bene. Tutto quello che ci ha portato qui oggi è stato un evolversi di eh, occasioni che sono nate da un nostro... Disagio, cioè non stavamo bene nella vecchia casa, era troppo piccola per noi, ci sentivamo proprio repressi e allora io e Jimmy abbiamo deciso di cambiare perché non stavamo bene quindi quel desiderio di voler stare meglio alla fine ci ha portato qui e penso che questo sia veramente l'insegnamento più bello che io mi posso portare a casa per me, per voi, per il mio futuro e in realtà noto che più seguo il mio istinto più mi pongo meno domande e meno penso al futuro, meglio sto. Quando ho lanciato il mio canale YouTube sette anni fa, non ho pensato a che contenuti dovevo fare, cosa avrebbe pensato la gente di me, mi sono semplicemente buttata, l'ho fatto e è andata bene. E sono sicura che se mi fossi fermata a pensare, ripensare, a ponderare tutte le cose che potevano andare male, non l'avrei fatto. E quindi mi rendo veramente conto che molto spesso lasciamo che la nostra paura per il futuro, i nostri pensieri rivolti al futuro, ci blocchino di vivere nel presente. Quindi se posso darvi qualcosa a portarvi a casa per questo video di silviembre è pensate meno ponderate, cioè fate le vostre scelte belle ponderate però se lo sentite dentro fatelo anche se il futuro è un po' incerto non sapete come sarà se lo sentite dentro fatelo perché troppo spesso lasciamo che i nostri pensieri sul futuro ci pongano dei limiti per il nostro adesso basta io concluderei qui questo video, fatemi sapere se anche voi adorate la stanza, io l'adoro profondamente. I prossimi step sono sicuramente le tende e la zona fitness perché voglio cambiare il muro bianco dietro, voglio mettere una carta da parati e, e poi arriverà la cucina con calma entro un paio di mesi, insomma ce n'è, ce n'è, ce n'è di cosa da fare ma noi siamo gasatissimi, non vediamo l'ora ed è veramente tutto stupendo noi ci vediamo nel prossimo video preparatevi perché ho in serbo per voi delle cose spettacolari lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale lasciate un commento